Cosa mi è piaciuto del corso, tutto cioè, è stato meraviglioso e veramente cioè, mi sembra di, lo diceva la Patrizia, mi sembra di volare a, a altro che di centimetri, a mezzo metro da terra proprio, un incontro che mi ha veramente capovolto eh, su, sotto tutti i, punti di vista, tutti i punti di vista. Ce la siamo goduta proprio anche lei, si è presa un bel po' di energia e ne ha dato anche tanta. Lo consiglierei perché lo consiglierei a tutti, perché comunque è, un, è il regalo più grande che ognuno si può fare, perché ti cambia veramente la vita e ti fa essere felice, ma veramente. E veramente, cioè sento che non, non, dentro di me si sono sciolti questi limiti, mi impedivo di far fluire l'abbondanza, quindi sento che veramente cioè, non posso fare qualunque cosa adesso, veramente. Ciao Patrizia, sei la... Il mio angelo, ti voglio un sacco di bene e te l'ho detto, sarò la tua cozza perché ti seguirò ovunque. <ride> Ciao!